Massimo Nicastro è con noi qui a Sinergie, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi a Milano nella Lounge di Copernico Blaine Tower, allora ti chiedo subito un commento eh, estemporaneo su questo evento. Ottimo, ottimo, devo dire sentire tanti punti di vista relativi alla nostra industria è stato per me un, un ottimo momento e, e mi ha aperto gli occhi su molti aspetti del business che qua in Italia è, è difficile ma anche molto oh, accattivante. Ottimo, allora Massimo peraltro ha una lunghissima esperienza eh, a, a Miami, infatti è, fra, è sono tanti anni che lavori come agente immobiliare, da oltre vent'anni. Sì, fantastico. grazie per avermi detto che sono vecchio. Eh, e per ho cui... sentito <ride> oggi eh, il tema sull'avvocato, gli ho sì, 65, sì. quindi va bene. Quindi Massimo, eh, Nicastro... Eh, Oltre che venditore e imprenditore di lunga esperienza, eh, la novità è che eh, quest'anno sta importando in Italia con la sua American Real Estate il modello di intermediazione americano. Ce ne parli? Sì, eh, semplicemente ho notato che c'è una certa differenza fra come vengono intermediati gli immobili e la velocità con cui vengono intermediati gli immobili in, in, negli Stati Uniti e, e in Italia. Uh, e penso che il mercato italiano sia uh, pronto per uh, trasformarsi e diventare più professionale, più vicino al mercato americano o anglosassone. E, I concetti che noi uh, riteniamo fondamentali sono uh, principalmente di ponere il Uh, l'agente immobiliare al centro dell'attività dell e non l'immobile. In questo modo uh, diamo l'opportunità all'agente immobiliare professionista di sviluppare uh, le sue capacità nel tempo e grazie al modello che dà possibilità di avere commissioni fino al 100% che dà la possibilità di avere un proprio team, sviluppare un proprio brand dentro a un cappello istituzionale che è dato da American Real Estate fammi capire quindi, allora la tua proposizione verso gli agenti immobiliari stiamo parlando di strutture che vogliono accentrare un gran numero di agenti immobiliari, quindi imprenditori autonomi, abilitati ma indipendenti godranno di tanti servizi e potranno avere diciamo, dei piani provvisionali fino al 100% Questo corretto, 100%. corretto. Uh, diciamo che e in questo modo oltre al 100% noi daremo, daremo anche la possibilità lavorando open book di avere un profit share fino al 50% dei, delle rese dell'American Real Estate che verranno stornati agli agenti che aiuteranno a, a, a far crescere la società. Perché? Perché il nostro obiettivo non è quello di avere tante piccole agenzie o di vendere territorio ma di fatturare sempre di più e per questo andiamo verso... Il modello americano che è quello dove c'è una macroagenzia con 200, 300, ci sono casi addirittura di oltre 1000 agenti in un'agenzia negli Stati Uniti. Quindi prima tappa è Milano, se non sbaglio? Sì, okay. diciamo la prima tappa in Milano perché io sono di origine milanese, è <ride> un eh, poco, un poco, sente, ok. <ride> il milanese, ma sicuramente il piano è ambizioso e vogliamo piano piano eh, occupare tutto quello che è la parte, l'Italia diciamo. Okay. Ehm... Piani per i prossimi due anni, ne hai già fatti? O dici apro Milano e qui vediamo? No, beh, Milano è la, è la prima società, è il primo esperimento che facciamo, poi do, sulla base di quello tutte le varie, le varie città eh, verranno, verranno aperte varie agenzie, eh, è logico che per aprire un'agenzia con noi non è necessario pagare, ma, perché non ci sono spese fisse, ma noi vogliamo almeno 30 persone, 40 persone e un fatturato consolidato perché noi lavoriamo solo sul fatturato, non, non sulle spese fisse. Ultima domanda, è un modello che funziona bene soltanto nelle grandi città o nella provincia italiana può avere un senso? So, io penso che soprattutto nella provincia italiana potrà avere un senso perché la persona locale conosciuta potrà con questo modello uh, attingere a tutte quelle che sono le risorse locali e avere un rapporto ancora migliore con le persone nel proprio piccolo paesino dove magari i, i, i rapporti umani sono ancora più uh, importanti che non, che non in una grande città che è più impersonale. Perfetto, agenti immobiliari siete avvisati. Massimo Nicasco, Gerardo Paterno della Sinergie, a presto. Ciao.